Andremo a mangiare lì! Guardate quanto granchio, un po' mi imbriago Non sapete che profumo Chi vorrebbe essere qui a mangiarlo? Eccoci a Caniduraku, mangeremo il granchio, pronti? Via! queste sono tutti nabe e praticamente queste invece noi facciamo un set che possiamo mangiare più cose però quindi alcuni si metteranno nel nabe alcuni si mangeranno così poi c'è il tofu poi c'è anche la zuppa quindi sarà buono guardate quanto è bello questo ristorante alle 6 su quel palco laggiù faranno il cotto costicchio un po' e devo dire che se volete venire qua dovete assolutamente fare yaku, ossia prenotare perché sennò è troppo busy questo ristorante però devo dire che è veramente ottimo costicchio un po' perché il nostro sarà. Sarà sui 100 euro a testa Quindi non è proprio economico Però è veramente buono Ok ecco qua che è arrivato l'otoshi, Toshi Che è questo otaruika E il sake nihonshu e questa qua invece è per pulirsi le, le dita Non bevetela Allora vabbè qua sono con un mio amico Quindi non è importante Però se c'è un boss Ricordatevi di non farlo mai sopra Il kanpai ma fatelo sempre sotto Se invece siete uguali Fatelo così Tra amici non è importante Comunque kanpai Guardate che carina questa Ashioki Che sarebbe dove mettere le bacchette A forma di granchietto Assaggiamo questo Toshi che aspetto magnifico. Itadakimono buonissimo. E tra l'altro ci è arrivato anche il menù Immagino che capirete tutto. Guardate quante cose buone ci aspettano. Allora è arrivata la miso di granchio. Sono di una bellezza. Guardate, ecco qua, guardate quanto granchio. Oh mio Dio. Guardate che meraviglia. Potete invidiarmi, eh, tranquilli. Costicchia un po' però è veramente invitante. Io non vedo di assaggiarlo. È buonissimo. veramente veramente buono Tanto qua si sta riscaldando l'altro pezzo di granchio Ci vogliono 30 minuti Intanto io mi gusto un po' di questo miso fatto con i cani Cani vuol dire Non è fatto con i cani nel senso che è fatto con i cani Cani in giapponese vuol dire granchio Vabbè questo non riesco con una mano sola Però vi assicuro che è buonissimo Questi sono tre tipi di granchio: abbiamo zuai, il, il taraba e anche il ke Sono tutti e tre buonissimi Mi ha chiesto il mio amico qual è il tuo preferito E eh, non lo so Vedete, che? Vedete perché c'ha queste specie di peli no? Allora, questo si chiama Ke E quello un po' più grosso invece Taraba perché ha le gramme un po' più grosse E l'altro sarà il Zuai Perché è normale <ride> Il mio amico giapponese ha detto che dopo questo Dopo il Kanimiso Bere il Sake Chou Au Aou vorrebbe dire che si combina molto bene Quindi devo dire che è buonissimo Anche se mi sa che se bevo tutto questo Nihonshu Un po' mi imbriago Però vabbè Per voi follower questo è d'altro. Mi ha detto di iniziare dai, dai lati Ah vedete si fa così <gasps> Ma quanto granchio è, oh mio dio Guardate che mega pezzettone di granchio A parte che a me piace di più il cani dell'aragosta Il mio amico preferisce l'aragosta, però io non lo so No, forse anche io preferisco l'aragosta, però è buono anche, non lo so Mi piacciono tutti e due Penso che l'aragosta sia un po' più dolce del granchio Però magari questa tipologia di granchio è un pochino più amara Comunque è buonissimo, veramente veramente buono È arrivata anche l'insalata L'insalata è piuttosto normale Guardate che performance mentre noi mangiamo comodamente da qui esce proprio un buon profumino non vedo l'ora di assaggiarlo guardate anche le lampade che belle ed ecco qua il riso non sapete che profumo tanto la tipa continua a fare la sua performance guardate guardate wow ed ecco qua il riso Poi abbiamo la kadashi e il schemono Ovviamente guardate che meraviglia questo set E inoltre si può mettere sul riso Alla fine anche la mori se volete Che profumino Chi vorrebbe essere qui a mangiarlo? Ditemelo nei commenti Oh mio dio guardate che buono È arrivato il tè e anche il dolce Che abbiamo preso questo gelato con sopra il matcha E il mio amico si è preso questa. Vabbè assaggiamolo ma immagino che sarà buonissimo Io adoro questo mix di amaro e dolce Quindi il matcha con il gelato oppure il matcha col cioccolato sono tutti buonissimi e vabbè me lo gusto per voi buon appetito ciao